Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando della scomparsa del 62enne in Valdarno di cui è stato ritrovato il cadavere alcune ore fa, è tornata sul posto Chiara Sadotti. Le persone avvertono tutti un senso di disagio e di tenerezza anche nei confronti di Claudio che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 le auto principalmente berline, quattro i colpi denunciati ai carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. Adesso invece ci spostiamo a Firenze perché c'è un imprenditore aretino, Gianni Gori, che in questo caso rappresenta Braccialini, che eh, diciamo è un po' in, in guerra, se così possiamo dire, con il comune di Firenze. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Io ritengo che mh, ci sia stata troppa superficialità nel, nell'esaminare le nostre eh, come posso dire, le richieste che ha fatto il nostro avvocato o le nostre difese dopo la prima volta. E eh, se uno legge attentamente cosa vuol dire oggetti preziosi, oggetti di pregio e qual era l'intento e qual è sempre stato in questi anni l'intento sia dell'UNESCO, sia di, di quello che doveva esserci su Ponte Vecchio, è evidente che eh, ci sarà sicuramente, ce lo auguriamo, una, uh, una rivisitazione di quello che è il loro, uh, come posso dire, il loro decreto, chiamiamolo così, che esiste e che, che il 5 maggio prob probabilmente... Decade e va rinnovato. La guerra tra il Comune di Firenze e Braccialini, azienda dal cuore aretino, dopo l'acquisizione da parte del gruppo Graziella pochi mesi fa, sembra essere solo all'inizio. Dopo l'apertura del negozio in Ponte Vecchio a Firenze, è arrivata la decisione del SUAP, lo sportello unico delle attività produttive del Comune di Firenze, interpretando il regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico avrebbe impedito la vendita di alcuni prodotti dell'attività, in particolare le borse. E così il brand toscano ha deciso di chiudere il negozio in segno di protesta. Voi in questo momento avete chiuso il negozio un po' in segno di, di protesta? avete tirato No, giù? noi abbiamo chiuso per protesta perché non riteniamo assolutamente giusto eh, di farci proibire di vendere le borse. È evidente che noi siamo un'azienda un di gioielli perché credo che quello che vende Graziella in oro in un anno non lo vende tutto il, tutto, tutto il Ponte Vecchio messo insieme. Il nostro ecco. gruppo fattura 250 fatturerà quest'anno, penso, circa 250 milioni di euro, credo, tutto Ponte Vecchio messo insieme, 40 negozi, non fattura neanche 60 milioni, 70 milioni. Quindi ritengo che più un'azienda di oro di noi non penso che ci possa essere questo basta vederlo dai nostri bilanci però l'interpretazione la voglia di creare un brand che porti la moda e che porti loro in una dimensione completamente diversa nei confronti di una consumatrice di una donna più giovane più cool che non si mette più la collana l'anello, l'orecchino come una volta è data proprio dalla creazione di queste borse gioiello che sono abbinate sempre con un orecchino o con un pendente con un anello ma mai con un sette come usava nel 1950. Ma se il provvedimento non dovesse decadere, sono pronte le carte bollate. Ma io credo che ci sia, prima c'è il TAR e poi noi andremo sicuramente al Consiglio di Stato perché l'italiano vero non è interpretabile, non credo che si possa interpretare cosa vogliono dire oggetti preziosi. Voi, voi rifate al regolamento UNESCO dove appunto si richiama l'oggetto prezioso, insomma Un alla sua storia. Alla difesa della tradizione, alla difesa della, della storia, alla difesa che dentro le mura ci siano oggetti di pregio e, e di tradizione. Più che un oggetto di tradizione, quello di questa storia, di questa azienda, credo che non ce ne possa essere tanti. È stato indubbiamente un venerdì di passione per i cittadini di Arezzo e dintorni che da ieri sera e fino a questa mattina... Hanno segnalato aria irrespirabile. Le zone sono quelle di Battifolle, Le Poggiola, Ruscello, Chiani, San Zeno, ma anche Olmo, Ripa di Olmo e ancora via Malpighi e via dei Mori in zona San Zeno. Il comitato Stop Puzzo ad Arezzo ha raccolto le segnalazioni nel gruppo social e invitato i cittadini a segnalare alle autorità competenti ASL e ARPAT. Sono state proprio loro nelle scorse settimane, lo ricorderete con i controlli e gli interventi a definire dannosi per lo stato psicofisico dei residenti in queste zone appunto i cattivi odori. Una delle fonti era stata individuata, ovvero la distribuzione dell'ammendante compost, compostato misto, un compost di origine naturale che si forma dalla decomposizione degli scarti vegetali e dell'industria agroalimentare. Ovviamente non sappiamo se la causa dei cattivi odori di queste ultime ore sia proprio questa o un'altra. Di certo i cittadini sono piuttosto preoccupati perché ovviamente sta arrivando la bella stagione, si tengono le finestre aperte e insomma non vorrebbero rivivere un'estate come quella del 2022. Torniamo a parlare invece dello chef Mariano Scognamiglio, l'ultimo intervento in ordine di tempo eh, rispetto a questa vicenda è stato quello del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che ha detto Arezzo non è una città omofoba e allora sentiamo quali sono gli ultimi sviluppi nel prossimo servizio. Vi troviamo al lavoro nel vostro locale, perché? Perché per il giorno di Pasqua, ma vediamo che insomma i clienti ci sono anche oggi, il locale è pieno. Questa è la prima buona notizia? Sì, questa è la prima buona notizia. La seconda buona notizia è che ovviamente domani, a Pasqua il giorno di Pasqua siamo pieni, Pasquetta le prenotazioni stanno arrivando e anche da Arezzo, ovviamente, ma non avevo dubbi non avevo assolutamente dubbio, ci sono dei clienti aretini che mi hanno telefonato, ma tanta gente per strada solidarietà, cioè, di fatti non, la generalizzazione sembra un grosso guaio, e le parole poi si strumentalizzano e quella. La buona, seconda buona notizia è il sindaco ci ha invitato, io le rilancio anche l'invito, venga a mangiare con la sua signora così vede che riesco a cucinare, vede anche la mia cucina modo di provarla, almeno si parla di questo, di cucina. Potrebbe finire a Tarralucci e vino, anzi a Stinco e Pastiera, la storia di Mariano Scognamiglio che nei giorni scorsi aveva lanciato un SOS che poi ha preso una piega fin troppo esasperata. Il mio ristorante è vuoto, aveva detto, perché sono omosessuale rischio di dover chiudere. In realtà aveva poi aggiunto anche che la pandemia e il caro bollette avevano fatto la loro parte nei bilanci non troppo soddisfacenti. Ormai però, quell'affermazione forte, dovuta comunque ad offese davvero ricevute, era partita, come si suol dire, per la tangenziale e addirittura hanno pubblicato anche i quotidiani oltreoceano. Quella notizia vera è che Brad Pitt è meno famoso di Marianne. <ride> Assolutamente. La vera notizia è questa, vera... avere un compagno così... Infatti anche ieri gli dicevo... Uh, sono orgoglioso di te perché dalle Alpi alle piramidi hai avuto un grandissimo riscontro. Ma sì perché c'è stata la notizia che è stata ribaltata addirittura sulla stampa internazionale, il Times di Londra. E allora a risentirsi è stato il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che ha difeso il buon nome della città dicendo che Arezzo non è una città omofoba e definendo fuori luogo le affermazioni dello chef faccia da sindaco, però insomma voi non avete mai detto che Arezzo è una città omofoba. No, assolutamente, io ho detto soltanto, lo sai, le spiegazioni sono state tante, ho detto soltanto, dato la pandemia, tutta una serie di cose, sicuramente... Non ho detto tutto, ma sarei un pazzo come dire tutti i napoletani sono così, ma non è così, penso che sia implicito. Ghinelli ha poi invitato lo chef ad un incontro, chissà che non possa avvenire di fronte proprio ad un piatto cucinato dallo chef di origini napoletane. Certamente, no, l'invito parte da, sia da me che da lui, così magari si toglie anche quel piccolo dubbio che aveva nei confronti. Della, della, se, se sa fare il suo lavoro o meno quindi volentieri sarà mio ospite io eh, glielo ripeto l'aspetto nel mio locale con la sua signora sarà mio ospite a cena insomma quando vuole a pranzo a cena insomma decida lei eh, sicuramente ci rivedremo e grazie per l'invito non ci sarebbero altri problemi strutturali alla scuola Margaritone di Via Tricca lo avevamo anticipato ma adesso è proprio l'assessore alla manutenzione del comune di Arezzo a confermarlo Alessandro Casi ricorderete nella scuola c'era stato il crollo di parte di un controsoffitto in una aula eh, che era caduto in testa ad un alunno poi eh, soccorso all'ospedale di Arezzo comunque non con ferite eh, gravi dopo i controlli la chiusura della scuola eh, con ordinanza del sindaco di Arezzo Ghinelli e la chiusura appunto, per effettuare i controlli sembra che insomma, dalle verifiche effettuate non ci siano altri problemi eh, strutturali sul tetto della scuola. Le immediate periferie di Arezzo sono lasciate in abbandono. La denuncia è dell'Osservatorio dei Cattolici Democratici di Arezzo, Demos, il cui viaggio si è soffermato nelle ultime ore sul popoloso quartiere di Tortaia. Abitato, scrive appunto, l'Osservatorio, da tanti cittadini che segnalano disservizi come le barriere architettoniche, lo stato di mala manutenzione dei parchi, la fatiscenza degli spazi ludici, le buche sparse in tutta la zona dai percorsi all'interno del parco Tortaia e allora insomma Demos chiede più attenzione e più decoro per questa zona. Parliamo adesso invece della Pasqua, si preannuncia Pasqua e Pasquetta da tutto esaurito sotto il profilo delle presenze turistiche. La nostra città Viene scelta addirittura rispetto a Roma e Firenze perché insomma non è una meta troppo inflazionata. Veniamo dalla provincia di Trento. Abbiamo deciso di fare un giro nella Toscana e come prima tappa abbiamo deciso di venire a Arezzo perché c'è una cittadina veramente bella. C'è un sacco di arte qua in giro, medievale, i borghi.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 Meteo emessa dalla Sala della Protezione Civile Regionale che riguarda la Toscana Meridionale, in particolar modo le province più interessate sono Siena, Grosseto, Livorno e Pisa, ma ovviamente potrebbe non essere esclusa dalle piogge appunto nelle prossime ore anche la provincia di Arezzo. Intanto c'è l'ordinanza nel comune di Arezzo che proroga il termine di accensione dei riscaldamenti fino a venerdì 14 aprile perché appunto c'è stato questo calo delle Temperature, torniamo a parlare della Pasqua perché c'è stata una donazione davvero particolare che è arrivata alla Santa Sede. È un pacco speciale quello che è partito dalla sede Menchetti di Cesa in Valdichiana in provincia di Arezzo destinato niente di meno che a Papa Francesco un augurio per la Santa Pasqua. Il box che è stato consegnato in Vaticano conteneva oltre alla classica colomba i prodotti della tradizione toscana pasquale, i ciambellini, la panina unta con rigatino e la panina con uvetta, protagoniste della tavola pasquale e i cantucci della linea Menchetti, un classico senza tempo tipico della nostra Toscana. Un invito speciale dunque che è stato recapitato direttamente in Vaticano insieme al libro sulla vita di Santi Menchetti, una vita in un chicco di grano scritto da Lucia Bigozzi. È stato proprio Marco Menchetti insieme al fratello Corrado a recapitare il pacco così speciale. Un omaggio da parte di tutta la nostra famiglia, scrivono i due fratelli, siamo da tre generazioni fornai nel cuore della Toscana. I nostri prodotti sono fatti a mano con tutta la dedizione e la passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. La fede ci accompagna quotidianamente, è stato un onore per noi far recapitare i prodotti a Papa Francesco. Si è regalato per i suoi 77 anni la riapertura della buca di San Francesco e così Mister Prada, Patrizio Bertelli, appunto torna a far rivivere una delle realtà insomma, più importanti del tessuto eh, commerciale aretino e soprattutto dell'accoglienza. E poi c'è ovviamente grande attesa per la riapertura del caffè dei Costanti. Ha riaperto le sue porte il 6 aprile, una data non casuale in concomitanza con il 77 compleanno del suo nuovo titolare. Patrizio Bertelli. Ai tavoli della buca di San Francesco, locale aperto per la prima volta nel 1929, negli anni si sono seduti regini, artisti, politici ed attori da Ceplin ad Ali passando per Gustavo VI di Svezia, solo per citarne alcuni. Ed adesso i riflettori si sono riaccesi sullo storico locale Aretino, in menù i piatti della cucina, retine toscana, trippa ribollita, agnello fritto e pappa con il pomodoro. Dal patron Prada. Poi passa anche la salvezza di un altro storico locale di piazza San Francesco, il Caffè De Costanti, locale che è stato set del film premio Oscar La vita è bella e che Bertelli si è giudicato all'asta pochi giorni fa. L'imprenditore infine possiede sempre nella stessa piazza anche l'ex farmacia del cervo, oggi trasformata in un ristorante gastronomia. Siamo allo sport, intanto una notizia che riguarda invece la cronaca giudiziaria il Tar dell'Umbria ha disposto la sospensiva delle diffide inflitte ai sei tifosi amaranto per i fatti di Città di Castello del 29 gennaio 2022 quel giorno l'Arezzo perse 2 a 0 contro il eh, Trestina e i 100 sostenitori in trasferta contestarono giocatori, staff e dirigenza per sei di loro ci fu appunto il Daspo il Tarra, però stabilito che gli atti, dagli atti di indagine appare incerto l'identificazione dei sei tifosi sul luogo dove si sono verificati i fatti e di qui l'accoglimento del ricorso presentato da Giulio Ciabattini legale appunto dei sei sostenitori amaranto. parliamo adesso invece del calcio giocato dopo lo 0-0 contro l'Ostia Mare sentiamo le reazioni eh, non siamo stati bravi a concretizzarla naturalmente bastava concretizzarne una di queste 4-5 belle e ce l'avremmo fatta è andata così pazienza andiamo avanti è chiaro che la partita della prossima, se, se la vinciamo, credo sia fatta. no? dovrebbe essere matematica. Perché... Però peccato, peccato perché loro, loro sono stati bravi. Eh. Sono stati bravi, hanno difeso bene quando dovevano difendere e ci hanno anche creato dei problemi. Forse è la partita in cui abbiamo subito più palline di tutto l'anno ah, no, però ecco loro non mi ricordo una palla una palla con noi ne abbiamo volute quattro belle belle e <ride> almeno una bisogna bisogna concretizzarla se vuoi vincere no, non una buona, una buonissima Pasqua eh, se avessero detto che a quattro giornate alla fine eravamo primi con sette punti sulla seconda eh, avremmo credo tutti firmato con, con, che? con i sangue, con i gomiti con che? Eh. Sì, siamo a 7 punti sulla seconda e quattro alla fine io credo che il cammino finora è straordinario. Era un po' fisiologico, la prestazione un po' sottotono, tono, però tanto non cambia niente. Nel, nel, abbiamo il match point domenica prossima e quindi ce la giocheremo, sarà ancora, sarà ancora più bello dai. Sono una squadra dignosa, comunque si sono messi là, ci hanno, fatto, hanno perso tempo, una classica squadra di Serie D, con tutto rispetto perché hanno anche buonissimi giocatori, però. Eh, abbiamo giocato poco, quindi abbiamo fatto, trovato un po' di più difficoltà, però comunque le, le occasioni un po' le abbiamo avute e non siamo riusciti a sfruttarle. Ecco. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortesia e attenzione ed una serena Pasqua a tutti voi.